La mia più grande passione è scrivere. E Ieri, eh, proprio qui, eh, per omaggiare innanzitutto i miei colleghi, eh, l'amministrazione provinciale che sento mi appartiene. Ehm, ed Infatti ringrazio pubblicamente il presidente Michele Strianese che mi ha dato l'opportunità di poterlo presentare qui con il patrocinio morale della provincia di Salerno. E il mio libro di poesie si intitola «Rea d'amore» ma non è firmato dal mio nome di battesimo, è firmato Selvaggia Leone, perché ho scelto uno pseudonimo, come i grandi poeti, tipo non so, un Pablo Neruda, una Sibilla Leramo, e ho scelto questo nome così forte per rimarcare da un lato la mia spiccata indole felina, ma dall'altro anche eh, per eh, mascherare le mie tante fragilità. Ed infatti mentre mi eh, chiamo selvaggia leone mi dichiaro rea d'amore, cioè colpevole di aver amato. Um, perché sono colpevole? Perché ho amato uh, fortemente l'amore ma non sono sempre stata amata dall'amore e uh, questa mia ostinazione di voler cercare a tutti i costi un amore impossibile um, mi, ha dato, uh, mi ha portato ad ammettere anche delle colpe, ma che in realtà colpe non sono, nessuno può sentirsi colpevole di aver amato e quindi ho giocato su, uh, su, questo, uh, su questo mio sentirmi rea confessa. Il libro è un libro che parla uh, di amore, è un inno all'amore, un amore con i suoi colori uh, e con le sue ombre, con i colori uh, della passione e con uh, le, uh, le ombre più scure <coughs> del fallimento, dei miei fallimenti d'amore. La prima parte del libro Uh, si intitola Semplicemente Tamo e uh, troviamo uh, delle liriche molto dolci, uh, molto, di un amore vissuto, di un amore ricercato, ma a volte anche proibito. Ma il cuore del libro sta nella seconda parte, che invece si intitola Maledettamente Tamo, dove questo amore si, si tinge di nero. Uh, ci sono appunto il dolore, l'ossessione, la non accettazione del rifiuto. La terza parte invece, ehm, diciamo che eh, fa in modo che il lettore e io stessa eh, possano eh, trasferir, trasferire i propri pensieri su un futuro oggetto d'amore, perché la parte eh, dell'esplosione dell'Eros, senza veli, senza filtri, eh, infatti ho raccolto eh, una serie di poesie eh, erotiche, questa parte si intitola Eros e Venere, ma il libro... Oltre uh, a parlare di questo amore di donna nei confronti uh, di un uomo o di più di un uomo perché non vi è raccontato un'unica storia d'amore, ma nel libro non è soltanto, non è soltanto presente uh, questo amore di donna nei confronti del, del proprio uomo o di più uomini in, in, in quanto non è raccontato un'unica storia, uh, sono poesie che ho raccolto negli anni, quindi magari ci sono più storie d'amore. C'è anche l'amore più importante che una donna può avere quando è madre, l'amore per il proprio figlio. E infatti apro la raccolta con una poesia dedicata a mia figlia, eh, che si intitola Luce. E chiudo invece con una tenera ed emozionante poesia che ieri, devo dire, eh, ha emozionato tutti. Eh, il ricordo al mio primo amore, che è in Purtroppo prematuramente scomparso alla tenera età di vent'anni, eh, la poesia si intitola A Simone e ehm, Simone era un mio primo fidanzatino di quando era adolescente che ehm, vive ancora oggi nei miei ricordi e eh, mi auguro e insomma ho forse questa presunzione che possa restare eterno nei miei versi. E ho voluto iniziare con una poesia alla persona, a mia figlia, alla, insomma, la persona che ho dato io stessa alla luce, quindi questo inno alla vita, e concludere invece con uh, questa poesia al mio uh, amore, uh, al mio primo amore che non c'è più, ma che continua a vivere nonostante la morte per creare quasi un ponte tra uh, la vita e quello che continua a vivere uh, dopo, uh, dopo la morte.